Torna dal 21 al 23 settembre in tutta la regione la rassegna promossa dall'Istituto dei beni culturali e naturali Vive il Verde alla scoperta dei giardini dell'Emilia Romagna arrivata la quinta edizione con oltre 120 in tanti luoghi diversi sparsi su tutto il territorio il Verde è un evento collettivo che raccoglie le tante eh, energie verdi di tutta la regione grazie ad istituzioni ed uh, associazioni pubbliche e private che in tre giorni dedicano il loro tempo e le loro energie al verde e alla natura ci sono centinaia e centinaia di eventi in tutta la regione da Piacenza a Rimini abbiamo incontri, laboratori, mostre, iniziative prove di potatura degli alberi aperture di giardini eh, privati quindi aperture straordinarie in particolare nella, in Romagna nel Forlivese abbiamo tantissime iniziative quest'anno a partire da sabato-domenica a Forlì con un'iniziativa al Parco della Resistenza ehm, che si chiama Parco Natura e Benessere, con tantissimi eventi, incontri, laboratori, esperienze, mostre per tutta la giornata, dalla mattina alla sera, compresa la musica. A Cesena abbiamo degli incontri e delle escursioni al Parco della Rimembranza. Dopo abbiamo un'apertura straordinaria del Parco della Villa Fantini a Tredozio che fa parte del circuito dei grandi giardini italiani. Abbiamo a Forlimpopoli una visita al parco della villa del cardinale Paolucci Merlini. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it.